Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili. Chi vi terrà la Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti Show! Scusate. Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti So. ma Johnny, ma, ma cosa ti è successo? Ma perché non parli? Cos'hai? Che c'è? Vuoi l'usserti, ha preso la lingua? Eh sì Giada scusami è che sono stato influenzato dal personaggio che tra poco presentiamo e lui eh, sai che rimane sempre seduto Grazie. e poi ti guarda anche un po' cattivo fa anche un po' paura ed è proprio lui è Omega Lord Voidus Ed eccolo qui guarda che bello Lo apriamo? Sì dai facciamo un unboxing super veloce Vai come stai fare tu No, è la versione da 12 cm di Omega Lord Void. ma hai visto quanto è bello è fatto tutto nel dettaglio mamma mia ma è stupendo c'è anche lo scudo c'è anche è lo scudo il... è una no. super ascia e, ma guarda nei dettagli qua com'è curato bene gli occhi come sono rossi ma guarda un po' che è bellissimo non muove pure il braccio. è bello è bello, è bello è anche fortissimo guarda meglio. adesso no, no, ci no, no, sconfigo no, no, così no, no no Giada Giada cosa succede? hai paura eh? oh, sì sì ho un po' paura ho Gianni paura ha paura, Gianni, ha paura non è vero hai paura anche tu no non è vero hai tu paura un pochino guarda. non prendere in giro il tuo amico eh, sì è vero Tifo ha ragione non mettilo. è tanto carino prendere in giro gli Perfect. amici allora, mettilo qua guardalo lì che sta bello eh. tranquillo Gianni, per farmi perdonare mm -hmm. ti porto nel laboratorio gormitico va bene, ci sto ragazzi, adesso è arrivato il momento del laboratorio, laboratorio gormitico ti dicevo prima, Johnny, sì. dato che la festa del papà si sta avvicinando, okay. ho pensato di fare un bellissimo laboratorio. E eh, vabbè, dobbiamo praticamente colorare Lord Carrion, non è che ci vuole chi No, è troppo facile così, ah. non è un laboratorio questo. Ah, pensavo questo. fosse un disegno da regalare a papà? No, no, no, è un, proprio un laboratorio. Ok. È un bel pensierino da regalargli. Oh. Guarda un pochino. Wow. Facciamo una bellissima cornice. Ma hai usato la corona di Lord Carrion? Eh sì, perché so che ti piace. Per farmi perdonare da prima ho deciso giusto, di, giusto. di scegliere Lord Carrion. Carion. Mi sembra un'ottima scelta. Sì, però voi potete scegliere il vostro vero, Lord preferito, il vostro gomito sì, preferito. Sì, sì. In questo caso, Lord Carrion. Quindi, sì. come procediamo? Quali sono gli ingredienti per fare questo pasticcio? Perché io un sacco di pasticcio. Avuto. <ride> allora, quello che ci serve sì. praticamente sarà forbici per formici. tagliare, un pennarello per fare i contorni, immagine esatto, della un pennarello, matita o anche una penna. Esatto, la carta crepla. Eccola qua, questa è una carta eh, un po' strana, è un po' gommosa. Sì, sembra quasi una spugna per pulire i piatti. <ride> e poi ci serve la colla a caldo. Ah giusto, sì. giusto. Quando usate questa fatevi usare dalla mamma e papà, Sì, perché è, perché no. è un po' pericolosa, sì. quindi mi raccomando è con bollente. mamma e papà. E, e poi un righello, perché dobbiamo prendere le misure della nostra cornice. Ok, abbiamo detto tutto, non ci manca sì. niente, quindi possiamo procedere. Allora, prima cosa si prende il nostro Lord, in questo caso Lord Carion. Ok. Si prende la carta crepla sì. e eh, si ricalca okay. la corona. In questo eh, caso però non riusciamo perché serve luce e, e quindi cosa si fa? Si va a una finestra che è molto semplice, si appende il... Così si riesce a vedere il contorno e si, e, ricalca. E si ricalca tutto quanto. Noi l'abbiamo già preparato. Sì, non avendo una finestra qui e viene fuori questo. Ok. Quindi. Allora... Dopo aver fatto questo, si taglia. Fai una, fai una metà così sì, io ritaglio sì, il mio, prima esatto. che tu mi, mi rovini il mio. Sì, certo. L'ho fatto apposta perché sapevo che facevi facevo danni. Quindi? Allora, si ritaglia seguendo i contorni. Ok. Ok, quindi il risultato è, è qualcosa questo. del genere. Sì, okay. esatto. Appoggiamolo qui. Ok. Ma, aspetta, spostiamo queste cose. Queste cose qua. No. E devo avere lo spazio lì. Ho capito, ma è vicino alla nostra bella cornice. Allora, lasciatela. Ok, dopo di che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare la stessa identica cosa. Ah, giusto, guardiamo il disegno un sì, attimo. Sì, la stessa identica cosa, però dobbiamo ricalcare la gemma. La gemma. E anche noi l'abbiamo già fatto, sempre nello stesso modo, con un altro, un altro, altro colore. Sì, sì, con un altro colore. No, noi abbiamo scelto il rosso. Perta, perta. taglia così. Tagliata e tu sei lenta. Uh -huh. uh. Ti è più veloce. Ok. E viene così Quindi in questo caso noi poi andremo a incollarla qua sopra In questo modo, giusto? Esatto, però prima appoggiamola qui Ok, la mettiamo da parte okay, Prepariamo tutto quanto Ok, ottimo Perfetto Adesso bisogna prendere le misure Ah no, ci sono anche questi, Giada Ah, è vero Ci sono anche questi sono imbattibile oggi. Praticamente Lord Carrion ha anche il retro della testa che va. Sì, va. giusto. E noi li abbiamo sempre ricalcato. Abbiamo sempre e ricalcati quindi... e adesso li ritagliamo. Adesso, come okay. stiamo dicendo, dobbiamo prendere la nostra cornice, questa qui. Sì. E prendere le misure con un righello. Ok. Quindi okay, prendiamo. Quindi fatevi aiutare. Esatto, prendiamo la misura sì, del righello. Si righe... tutta la cornice. C'è la misura della cornice. Giusta e eh, la si riporta sulla, sulla carta crepa. ok, noi l'abbiamo già fatto sì perché se non piegavamo troppo tempo sì. e lo e ritagliamo e viene una cosa così poi si prende la forbice si e ritaglia. si ritaglia il contorno ah perché poi questa cornice la incolliamo sulla cornice vera esatto, bravo come ah, qui, vedi? ok, eh sì ed ecco qui la cornice ce l'ho anch'io ok, cornice fatta Corona preparata? Sì, ora possiamo iniziare... È arrivato il momento della colla a caldo, mi so. Allora, sì esatto, però prima... Prima incolliamo la cornice, no? Facciamo che incolliamo prima che questo così ah, si okay, asciuga. Ok, ok, ok, ottimo. Quindi prendiamo la nostra corona gemma. e la gemma. Prendiamo la colla a caldo, che nel frattempo si è già, si è già riscaldata. Si è. Okay. E incolliamo, mettiamo la colla nel contorno. Fatevi sempre aiutare da mamma e papà, eh? Sì, perché O da un vostro fratello molto. più grande, o da una vostra sorella più grande. Perfetto, bravo! Eh, L'albicario è il mio preferito. <ride> Come <ride> lo posso... sei a me. Come muore. posso fare un... E si preme un pochino, così fa pressione. Giusto, lo aspettiamo. Questo che però lo incolliamo dopo? Sì, lo incolliamo dopo sì. quando la attacchiamo la cornice. Faccio Mentre aspettiamo che si asciughi. Sì. Si prende la nostra bellissima cornice. Sì, eccola qua. Prendiamo la cornice. Ok. E controlliamo se abbiamo preso le misure giuste. Sì. Giusto. Sì, ci sta. Perfetto. Deve essere un pochino più grande sì, sì, sì, è vero. Della, nostra, della nostra cornice perché così apre tutto esatto. quanto. Prendiamo la colla a caldo di nuovo. La mettiamo direttamente sul legno, direi. Cosa mm. ne pensi? Sì, dai. Forse è mettiamo direttamente sul legno conviene. che è un po' più stabile. Ok, perfetto, quindi viene, voilà. viene una cosa del genere. Sì, dai che bello che sta venendo. Ok. E um, scegliere la posizione che preferiamo, se mettere un po' più ah, in okay. su, un po' più in giù. Ma posso metterla anche sotto? In questo caso? Sì, ma dipende che foto devi mettere, però ehm, la copre un po' troppo, ah, okay, no? Quindi... Invece sopra eh, riesce a, ah, okay. a far vedere tutta la bellissima okay. foto che, che si sceglie. Premiamo forte. Ok. E deve asciugarsi comunque. Ok. E verrà così. È finito? Ah, no! no Ci sono quelli... Mancano gli ultimi due pezzettini della corona. Ed ecco fatto! Ed ecco fatto! La vostra bellissima cornice! La vostra bellissima cornice! <ride> Mi piace! <ride> Ma cosa ne hai fatto? Ma questa era la corona! Come la corona, no! Devo disegnare Lord Carrion! Gli occhi, la scuola però, però è carino anche così! Vero? È un modo no. alternativo Sì, l'unica cosa carino. è che ci sono tutti i fili della colla calda! Eh, beh, è... bisogna stare molto attenti con la colla calda! Poi l'ho appiccicata sulla tua faccia e non sulla mia! Ecco, Vabbè. Ma niente! E questo è un bellissimo laboratorio, potete scegliere una foto col vostro papà e regalargliela. Esatto, e lui sarà sicuramente felicissimo. Amici, eccoci alla parete meca. Sì, però oggi non mostriamo le vostre foto perché è arrivato il momento del disegno, disegno garmitico. garmitico. Allora, Giada, ci sono arrivati 5 disegni di Darius sì, ce abbiamo qui. E, eh, con Dedica e un disegno di Filippo Seri con Dedica. Allora, facciamo vedere prima i disegni. Esatto, andiamo per ordine. Allora, abbiamo il primo disegno, ci wow, ha disegnato noi. Wow. Guarda, Gianni, guarda Giada, Giada come, come mi ha fatto muscoloso, con un braccio enorme. Eh, sarebbe bello essere con i muscoloso. <ride> eh, invece io? Hai un sacchetto in mano della spesa. <ride> io ho un sacchetto in mano perché secondo me tu hai mangiato tutti gli sblogos. E quindi sei andata perare. a fare rifornimento. E mi hai disegnato anche con la maglietta rossa, la mia preferita. La sua preferita. Grazie, è bellissimo questo disegno. Ah, c'è scritto pure? Ah sì, io voglio appendere uh, la mia foto sulla parete Mecca. Mecca. Va bene, mandacela, mandacela. E noi la appenderemo hai fatto un altro disegno per me questo. Lorda Titana. Guarda che Titan. bello col cuore, col bello, cuore. Bellissimo, bellissimo. E poi guarda, ah, anche, non, anche allora, non, per me. Sì, non ha scritto il nome, però, però. è per me. Però è per però me. te sicuramente. Perché me ne ha fatti due. Questo Lord Electron perché Electro. sa che, che mi piace anche lui. Sì, ma adesso ce n'è anche uno per me, anche solo per te. Sì, è vero. L'ho fatto anche per te. Eccolo Guarda. qua! Per John. Per John. Vabbè, Johnny o John, va bene, va bene. E Lord ha disegnato Carion. Lord Carrion, che è il mio preferito. Grazie Bello, mille. È bravissimo. Poi um, andiamo avanti. Filippo Serri ci regala questo fantastico disegno. Fai vedere? guardate un po' ha disegnato la scritta Gormiti ha disegnato l'elemento del fuoco quindi questo disegno sì, è chiaramente per ed me E è anche scritto infatti il frammento del fuoco per Giovanni, eh sì. fan dei Gormiti del fuoco di Filippo Serri grazie, grazie mille è fantastico questo tuo disegno eh, c'è una dedica, la leggo eh, vi guardo sempre sull'iPad del mio amico del cuore vi fate molta compagnia siete fantastici Filippo grazie, grazie tanto per seguirci grazie mille, Giada siamo arrivati alla fine di questo episodio eh sì, voi dovete continuare a seguire Seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e YouTube e perché ci saranno sempre tante novità. Giusto, giusto. E soprattutto iscrivetevi al canale, mi raccomando. Un saluto da Johnny e, e Giada. Ciao, Ciao.